Ciao a tutti ragazzi, in questo breve video andremo ad analizzare come si realizza una relazione di laboratorio è un documento importante perché costituisce il modo abituale e direi anche formale con cui gli scienziati comunicano fra di loro l'intestazione della relazione riporta il nome e cognome dell'autore la classe, la sezione e sarebbe opportuno inserire anche la data il primo elemento essenziale ovviamente è il titolo che ci dice in modo sintetico ma esauriente l'argomento eh, trattato, l'argomento studiato per esempio potrebbe essere studio del moto armonico mi raccomando deve essere una frase concisa secondo punto eh, riportato qui come obiettivi ci dice il perché si è fatto l'esperimento, cioè per quale motivo o con quale finalità si è effettuato eh, l'esperienza. Il terzo elemento riguarda lo schema o disegno dell'apparato sperimentale utilizzato e l'elenco del materiale degli strumenti eh, utilizzati fra eh, il materiale utilizzato è sempre opportuno essere abbastanza precisi per esempio eh, se si è fatto uso di un cronometro è meglio eh, aggiungere cronometro per esempio digitale centesimale o se si è fatto uso di una bilancia aggiungere bilancia digitale di portata 100 grammi e di eh, sensibilità per esempio un decimo di grammo i punti 4 e 5 rispondono alla domanda come si è eseguita la prova Una, Un primo aspetto che può essere inserito è un richiamo rapido alla teoria fisica Negli esperimenti più semplici il punto 4 può anche essere omesso il punto 5 invece entra un po' nel vivo della prova stessa con la descrizione del procedimento eh, anche in questo caso deve essere una descrizione sommaria e non entrare nel particolare nel punto 6 vengono riportati i dati raccolti questi dati per essere leggibili vengono organizzati in delle tabelle mi raccomando, nelle tabelle mettere sempre l'unità di misura. Il punto 7 della relazione è uno dei più importanti, è l'elaborazione dei dati raccolti. Questa elaborazione viene fatta attraverso dei calcoli, in genere formule e equazioni, e i risultati di questi calcoli vengono poi riportati in un grafico, che può essere un grafico di espressione oppure anche un istogramma. L'importante nei grafici mettere sempre il titolo, una leggenda e eh, il titolo anche degli assi X e Y e le loro unità di misura. L'ultimo punto riguarda l'analisi dei risultati e le conclusioni. Deve essere eh, molto curata questa parte perché è veramente molto importante. Nei lavori scientifici, dopo aver letto il titolo e il sommario, spesso il lettore dà un'occhiata ai grafici e legge le conclusioni del lavoro. Poi se è interessato, in un secondo momento andrà a leggere tutto l'articolo. In generale per agevolare il lettore è consuetudine ricordare in questa fase anche lo scopo del lavoro, quindi curare con grande attenzione le conclusioni appunto mettendo l'accento su ciò che si è trovato sperimentalmente. Nelle conclusioni poi si possono anche ricordare i problemi incontrati durante l'esperienza ed eventualmente esprimere la necessità di rifare l'esperimento per acquisire per esempio più dati o per utilizzare una strumentazione più precisa adesso passiamo in rapida rassegna una relazione fatta da un vostro compagno qualche anno fa ecco come vedete si parte dal titolo, studio di urti elastici e anelastici il nome la data, la classe lo scopo dell'esperienza l'elenco dei materiali utilizzati sotto forma di tabelle una foto, in questo caso più che uno schema dell'apparecchiatura utilizzata vedete una rotaia a cuscino d'aria la descrizione della prova poi addirittura qui una foto che richiama i contenuti teorici della prova stessa la raccolta dei dati sotto forma di tabelle notate le unità di misura in cima ad ogni colonna le formule utilizzate quindi la parte diciamo così teorica e quindi l'analisi dei dati e infine le conclusioni Bene ragazzi, per oggi terminiamo qui e ci vediamo in laboratorio. Buon lavoro!